Dicevamo allora che siamo arrivati a capire come funziona un po' l'acquisizione del diritto, la differenza insomma, tra eh, prova, aspetto probatorio e, eh, e acquisizione in senso proprio del diritto. Adesso facciamo un passo leggermente avanti e andiamo un po' più a dettaglio a capire quali sono i diritti che vengono acquisiti. Qui siamo, se ci avete fatto caso, no? nel nostro schema iniziale, quello sul lato degli utilizzatori e lato dei titolari di diritti, vedete che ci stiamo concentrando molto sul lato titolare dei diritti e ho notato che comunque eh, stimola la no? curiosità perché tutti voi siete comunque autori, siete persone che creano contenuti, quindi volete sapere come funziona. Qua abbiamo uno schema eh, che, diciamo, eh, in un colpo d'occhio... Ci, ci fa capire quali sono tutti i diritti eh, previsti dalla legge sul diritto d'autore italiana. Diciamo, ci fa capire qual è l'organizzazione ad albero dei diritti. E vedete che lì in alto c'è una prima eh, dicotomia tra diritti tipo personale e diritti tipo patrimoniale, che insomma, è, è, un, è abbastanza emblematica e rappresentativa dell'approccio che ha la legge italiana sul diritto d'autore, che è figlia del modello francese e non figlia del modello eh, anglosassone, anglo-americano, no? Perché da noi abbiamo appunto una parte che è di, di come dire tutela l'opera creativa anche su un piano reputazionale e morale, cioè crea un legame, queste norme, quelle che vedete qua, i principi che, vedete, che adesso vedremo qua a sinistra: creano un legame tra l'autore e le sue opere, che non è tanto di carattere economico, cioè non mira tanto a una questione di remunerazione, ma ha una questione morale, di, di rispetto della sua personalità come autore, della sua reputazione come autore. E vengono chiamati infatti più comunemente diritti morali d'autore. Sono, vedete, diritti inalienabili e inestinguibili, strettamente legati alla personalità e alla reputazione dell'autore. Guardate che le due paroline magiche, inalienabili e inestinguibili, da un punto di vista giuridico creano una marea di... Eh, fra virgolette problemi o anche eh, di, di interrogativi potremmo dire e, e come vi spiegherò dopo in un'altra slide questo è il motivo per cui io in quella slide dico che dell'autore in italia è difficilissimo liberarsi no? cioè, anche pagando tutte le, le, le somme che volete anche facendo firmare tutti le liberatorie che volete essendo questi diritti inalienabili e inestinguibili io difficilmente mi tolgo di torno l'autore e quindi se sono editore, produttore, se sono, diciamo, dal, dalla, dalla parte di quelli che devono farsi dare i diritti è una scocciatura, se sono autore in realtà è un gran punto di forza, Ok? perché, perché l'autore sa che anche quando ha rinunciato a tutti, questi, a tutti i suoi diritti di tipo patrimoniale ha sempre un minimo di legame, un aggancio che è sul piano reputazionale personale, dopo vi li spiego meglio. E il fatto che siano inestinguibili significa che una volta morto l'autore questi diritti passano ai suoi eredi e i suoi eredi possono continuare ad esercitarli. Quindi ancora oggi ci sono, che ne so, gli eredi di Giuseppe Verdi che, eh, che, che agiscono, che possono agire, poi non è che succeda così frequentemente, però possono agire in giudizio per tutelare, eh, per evitare che vengano fatti ad esempio utilizzi impropri. E, e, svilenti della reputazione dell'autore di Giuseppe Verdi delle sue opere quindi della Ida della Traviata e via dicendo dall'altra parte dello schema abbiamo invece i diritti tipo patrimoniale quelli che hanno una valenza appunto patrimoniale legata al patrimonio quindi una chiara un chiaro collegamento economico, cioè servono per permettere agli autori e ai loro aventi causa e ad altri soggetti che anche se non sono autori partecipano al processo diciamo creativo, permettono loro di pagare il mutuo, pagare l'affitto, fare la spesa, cioè permettono di ottenere una remunerazione economica dalla loro attività creativa, dalla produzione e la diffusione e utilizzo delle loro opere. Okay, come vedete sono divisi in tre grandi categorie, i diritti di utilizzazione economica degli autori, questi sono chiamati anche diritti d'autore in senso stretto perché in senso lato sono tutti diritti d'autore, però quando noi parliamo di diritti d'autore, di cessione dei diritti d'autore, cioè sono sempre questi perché questi diritti morali non possono essere ceduti, quindi difficilmente si può parlare di una cessione dei diritti d'autore morali, ma si parla sempre di una cessione dei diritti d'autore di carattere economico. Questi sono quelli che durano 70 anni dalla morte dell'autore e, eh, e sono alienabili e scomponibili e dipendenti l'uno dall'altro. Vuol dire che l'autore può scegliere di, ehm, di cedere o tutti in blocco, come nella maggior parte dei casi succede, oppure decidere di, di, di cederne solo alcuni, oppure alcuni ad un soggetto, altri ad un altro soggetto. E questi durano 70 anni dalla morte dell'autore. Quando parleremo dopo di pubblico dominio, torneremo su questo concetto, però viva Dio, il diritto d'autore è molto ingombrante ma non è eterno e quindi a un certo punto scade, no? l'abbiamo già detto nella in una nostra slide, quella con lo schema orientativo del nostro corso, e, e quindi dopo 70 anni della morte dell'autore, anche gli eredi non hanno più modo di eh, remunerarsi e di avere eh, controllo dal punto di vista economico delle opere eh, dell'autore. Nell'altro nell schema, nell'altra gamba dello schema, ci sono i diritti connessi. I diritti connessi sono, perché non sono in un'unica un diciamo, gamba dell'ultimo del, del, no, ramo dell'albero, ma perché ehm, sono diritti di altri soggetti, cioè non sono degli autori, ma sono di altri soggetti che partecipano al processo creativo. Dopo li vediamo meglio, sono ad esempio i produttori discografici, i produttori cinematografici. Oppure gli artisti interpreti ed esecutori, cioè i cantanti, i musicisti che suonano e interpretano, gli attori, no? I DiCaprio, Giulia Roberts, Brad Pitt, cioè quelli che interpretano una sceneggiatura che è di un altro, no? come quasi sempre succede. E che però sono soggetti che hanno una componente, un ruolo fondamentale nella realizzazione di un'opera. cioè Nell'opera cinematografica spesso io vado a vedere un film... No, perché c'è l'attore che mi piace non, magari non, non mi interesso di chi ha scritto la sceneggiatura o di chi ha scritto il soggetto o di chi è il regista che sono i veri autori di un film ma vado a vedere il film perché c'è appunto Julia Roberts o c'è eh, Natalie Portman mi piacciono queste attrici qua e via dicendo ehm, l'ultimo, ultima gamba dello schema diritto sui generi se l'abbiamo già un po' citato prima è quel diritto che si eh, diciamo entra in gioco con le banche dati non creative cioè quelle banche dati che hanno eh, richiesto un rilevante investimento vedete per la loro realizzazione ma che non sono un'opera creativa perché sono organizzate secondo criteri eh, non creativi ma compilativi ma per il fatto che che, che, che realizzarle richiede un rilevante investimento, il legislatore europeo, perché questo diritto è figlio di una direttiva europea del 96, 1996, ha deciso di accordare comunque una tutela, che è una tutela talmente diversa da quella di, eh, che, che, che, che, che, che fino a quel momento il, la, la, il diritto sulla proprietà intellettuale aveva visto, che è, stata diritto, che è stato chiamato diritto sui generi, cioè proprio sui generi nel senso che è a sé, è un mondo molto a sé e come vedremo appunto non è, neanche, è un diritto che non nasce neanche in capo all'autore, non si usa nemmeno la parola autore ma si usa la parola costitutore di banca dati proprio per distinguerlo dagli autori, da coloro che hanno invece un ruolo autorale vero e proprio creativo e quindi sono titolari di diritti d'autore. Come, come già detto su questa parte ce l'abbiamo alla fine del pomeriggio e ci torniamo dopo. Nelle slide successive ho semplicemente i tre Scusate, i quattro, i, i, i quattro diciamo, gambe di questo schema con l'ingrandimento, diciamo, con il livello di dettaglio ulteriore, forse è un po' troppo per oggi, nel senso che eh, ve li lascio per il vostro approfondimento. Però ad esempio, ecco, per ve ne cito alcuni giusto per fare gli esempi, no? sul piano dei diritti morali, come abbiamo detto, uno è il diritto di rivendicare la paternità dell'opera, cioè l'autore ha sempre il diritto di rivelarsi, di, far, di chiedere che il suo nome venga collegato all'opera, no? quindi questo forse risponde un po' all'esigenza che abbiamo detto prima di una, di una vostra collega, no? che dice, insomma è, è un diritto morale, cioè se qualcuno, che non è, non è tanto legato alla citazione, è il fatto che se uno ripubblica e utilizza una, una tua opera, e quindi fa ad esempio il remix di un brano musicale, utilizza un, un tuo, ecco, utilizza un tuo articolo scientifico per fare un video divulgativo. no? Quindi non è solo un discorso di ho citato tre righe di quel video, ma è ho basato tutto il video sul tuo articolo. Quindi quello è un, chiaramente un'opera derivata, una rielaborazione in un'altra forma espressiva del tuo articolo e quindi devi citare quindi si va a toccare un aspetto anche morale e reputazionale oltre al discorso della violazione dei diritti quelli di carattere economico se uno non ha chiesto il permesso non ha pagato diciamo quanto, quanto deve pagare l'autore per poter avere questo diritto altri esempi eh, i, i, i, non so, il, il, il diritto che abbiamo detto prima parlando di giuseppe verdi qualcuno che prende la eh, la marcia della ida e la trasforma in un... cambia il testo e lo fa diventare un, un inno di un partito neofascista, neonazista, no? Chiaramente quello è un utilizzo che viola la reputazione dell'autore, perché? Perché Verdi, insomma, è un autore del romanticismo legato forse a, al... No, utilizzato da, da, dagli eroi del risorgimento, tutto quello che volete, ma non certo nazionalista nel senso che intendiamo noi oggi, e quindi difficilmente si, si può pensare di storpiare un suo brano, una sua opera per un contesto, per un, un utilizzo del genere, quindi gli, gli eredi potrebbero agire su un piano di carattere appunto morale e reputazionale. Vi, vi cito solo questi perché sono quelli che più, più entrano in gioco. C'è il diritto di utilizzazione economica, abbiamo detto che l'abbiamo già descritto, ehm, è quello che dura 70 anni dalla morte dell'ultimo autore, sottolineo, non solo dell'autore, perché a volte le opere si fanno in più persone, in più autori, quindi bisogna aspettare che muoiano tutti per iniziare a contare i 70 anni. Ok, quindi Lennon McCartney, autori dei, dei principali brani dei Beatles, uno è morto nell'80 quindi John Lennon potrebbe cadere in pubblico dominio nel, 19, scusate, nel 2051. Sono I 70 anni più l'anno diciamo, si, si conta sempre l'anno intero, quindi si arriva al gennaio al 1 gennaio del del, dell'anno successivo quindi 2051. Ma sulle canzoni dei Beatles non funziona, funziona solo sulle canzoni che sono di John Lennon. Okay? Perché? Perché le canzoni dei Beatles sono firmate quasi sempre a due e quindi bisogna aspettare che muoia anche Paul e si contino i 70 anni dalla morte sua, anche a favore degli eredi di John Lennon, okay? Quindi gli eredi di John Lennon sono i primi a augurare buona salute e lunga vita a Paul McCartney e io mi accodo a loro perché insomma, mi auguro che possa campare per altri 30 anni buon Paul. Però ecco, questi sono, vedete, il diritto, basta leggere, sono abbastanza semplici da comprendere, no? I diritti che, che ha in, in mano un autore quando crea le sue opere, automaticamente, l'abbiamo già spiegato prima, sono questi. Il diritto di pubblicare l'opera, di riprodurla, di, di, di, di trascriverla, quello che dicevamo prima, no? Qualcuno che sbobina questa mia lezione, tocca questo diritto qua, ho io il diritto di trascrizione di quest'opera il diritto di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico l'opera cioè un diritto che, si, che entra in gioco tutte le volte che c'è un'esecuzione in pubblico di un'opera quindi quello che si paga alla SIAE quell'esempio che abbiamo fatto prima no? io sono un musicista e voglio che la SIAE vada a eh, battere cassa fra virgolette, tutte le volte che in una discoteca, in un pub, in un piano bar viene suonato il mio brano musicale no? è questo, l'articolo 15 poi c'è il diritto di comunicare al pubblico l'opera di metterlo a disposizione del pubblico che è un diritto che entra in gioco ormai quasi sempre, perché è quello legato alla, a internet, sostanzialmente, allo streaming, la, la, mettere su un server e lasciare che un soggetto possa acquisire l'opera quando vuole, eh, attraverso appunto lo download o la fruizione online. Eh, il diritto di distribuzione, articolo 17, il diritto di farne, vedete, l'articolo 18 comprende tre diversi diritti che sono comunque legati alla rielaborazione, alla modificazione dell'opera, cioè il tradurre, cioè il diritto di tradurre l'opera in un'altra lingua oppure di modificarla e elaborarla in un'altra forma espressiva quindi il remix oppure il, far, il realizzare un'opera un teatrale da un romanzo o un'opera cinematografica da un romanzo sono tutti diritti che ri, rimangono in mano all'autore no? la Rowling ha ehm, autorizzato e si è fatta pagare Fior di, di Quattrini per... Fare i film di Harry Potter tratti dai suoi romanzi, okay? quindi diventa coautrice, addirittura infatti in locandina nei film vedete la Rowling come coautrice, perché è autrice del soggetto. Eh, diritto di pubblicare l'opera in raccolta, cioè avete anche la, la possibilità di scegliere o non scegliere che il vostro saggio, il vostro articolo, la vostra, il vostro racconto venga raccolto in, un, in una monografia, in una raccolta, in un'ontologia. No? Questo è un diritto che potete. Eh, scegliere di accordare o meno e poi c'è il diritto di fare noleggio delle opere, vabbè poi c'è un diritto eh, strano sulle, di seguito sulle vendite di opere d'arte e manoscritti che richiederebbe un ragionamento a sé infine abbiamo i diritti connessi Che scusate ho saltato la slide velocemente, i diritti connessi ehm, il, le, il quarta, la quarta gamba dello schema come vi ho detto non la vediamo adesso perché la vediamo bene dopo eh, però i diritti connessi sono diritti che eh, hanno un peso non da poco, non, non indifferente nel mercato delle opere creative. Perché come vi ho detto prima, ad esempio, dei produttori discografici o degli, degli attori, no, sono spesso i soggetti che hanno un, anche il guadagno maggiore. No? Cioè, in un film in cui il regista è sconosciuto la sceneggiatura è magari anche un po' una, scio, una ciofeca, un, un, un, è abbastanza leggera. Ma c'è Giulia eh, eh, Roberts, ed è solo la sua presenza traina il film, e chiaramente Giulia Roberts sarà quella che, dei vari, tra, tra i vari soggetti che hanno partecipato alla creazione del film, sarà quella più pagata. No? E Quindi si chiamano diritti connessi ma non sono minori, cioè come importanza, non sono i fratelli piccoli, i fratelli minori, i fratelli poveri dei diritti d'autore, addirittura ci sono situazioni in cui pesano di più anche nel discorso produttore cinematografico e produttore fonografico, spesso il produttore è colui che ha le redini di come, viene, di come deve essere realizzato un disco o un, un film al cinema e quindi è anche colui che poi decide che, di che morte deve morire un film, dove deve essere distribuito, come deve essere promosso e via dicendo. Okay? Eh, I diritti relativi all'emissione all radiofonica e televisiva, cioè che sono diritti autonomi delle televisioni o delle radio al di là dei diritti degli autori dei vari programmi no? in un programma televisivo ci sono gli autori ma sopra c'è anche questo strato di diritto connesso che è il diritto dell'emittente della, della, della rete televisiva o della rete radiofonica eh, ce ne sono altri che interessano ecco mh, qua interessano più voi cioè chi fa attività nell'ambito letterario, archeologico, storico perché vedete, sono diritti relativi, guardate, a opere pubblicate per la prima volta successivamente all'estinzione dei diritti patrimoniali d'autore, cioè, è un caso un po' particolare, si viene rinvenuto un manoscritto, un documento di un autore famoso che però è morto da più di 70 anni. Quindi non c'è più un copyright, non c'è più un vero diritto d'autore, perché è caduto in pubblico dominio. Allora per incentivare la diffusione e la pubblicazione dell'opera il legislatore ha creato questo diritto che va a favore di colui che cura che ha trovato l'opera e la cura la Repubblica okay? e non è un diritto d'autore perché il diritto d'autore in realtà sarebbe dell'autore ma, ma è un diritto connesso cioè che funziona in modo un po' diverso facciamo un esempio eh, non so se, se siete stati, qualcuno di voi è stato al Vittoriale io ci sono stato più volte di cui una anche recentemente posto favoloso All'interno del vittoriale spostano, per, per, per fare delle, delle, delle ristrutturazioni, spostano un mobile e salta fuori un, un quaderno, un epistolario di d'annunzio che non era mai stato trovato fino a quel momento. Ovviamente è un'opera che ha un valore sia letterario che storico, che commerciale, mostruoso. Cosa succede? Che se io non ho, un non ho la possibilità di applicare questo diritto, la Fondazione Vittoriale cosa fa? Prende questo bel documento, lo mette in una teca e fa pagare il biglietto alle persone per andarlo a vedere. No? Se invece esiste un diritto come questo, la Fondazione Vittoriale ha, ha un incentivo economico a pubblicarlo, a mettere a disposizione del pubblico. Capite qual è il, il ragionamento e come, funziona <coughs> come funzionano questi diritti? E quindi è a, fa a favore di tutti, cioè... Prima solamente i fortunati che, avevano, che potevano andare al vittoriale fisicamente a vedere il documento lo potevano vedere, adesso invece grazie a questo diritto l'opera può essere messa a disposizione e c'è un meccanismo diciamo, virtuoso di, di, di remunerazione economica che permette la sua pubblicazione. Poi ci sono i diritti anche l'articolo 85 quater. quater Ehm, diritti relativi all'edizione critica e scientifiche di opere di pubblico dominio l'esempio che abbiamo fatto prima vogliamo fare l'ennesima edizione critica de della Divina Commedia oppure dello Zibaldone oppure de de, no, de de de de delle novelle di Verga sono opere cadute in pubblico dominio lo posso fare ma in quanto curatore di questa edizione critica non ho un vero diritto d'autore perché l'opera è di Verga, e eh, di Dante, ma io ho semplicemente, diciamo, ci ho vestito attorno una serie di, magari l'ho aggiustata, ho, ho, ho trovato che c'erano degli errori nelle traduzioni, che eh, c'erano dei buchi, poi in realtà è stato trovato un manoscritto che, che, che, che tappa quel buco e quindi io sono quello che ci mette le mani e riorganizza l'opera. Tutti questi lavori sono di carattere creativo, fra virgolette, ma non mi qualificano come autore, mi qualificano più come curatore dell'edizione critica e quindi ho un diritto connesso, non un vero diritto d'autore. Ehm, poi abbiamo i diritti relativi alle edizioni eh, ai bozzetti di scene teatrali, non so se vi interessano. I diritti relativi alle fotografie li trattiamo adesso, quindi lasciateli un attimo lì da parte. I diritti relativi alla corrispondenza epistolare, interessantissimo anche questo per chi fa l'archivista, no? perché nelle corrispondenze epistolari che non sono opere, cioè le corrispondenze epistolari non sono opere destinate alla pubblicazione, sono opere sono epistolari, quindi sono scritte per uso privato. No? A volte ci sono anche dei... Insomma, si parla anche di vicende che sono molto private, quindi l'epistolario di Tizio che è in carcere, che scrive a sua mamma che è in ospedale. No? Dal punto di vista della privacy, per chi si occupa di privacy, creerebbe una serie di interrogativi perché insomma, dati super sensibili, no? come si diceva una volta, perché si tratta di questioni affettive, si parla di questioni convinzioni religiose, si parla dello stato di salute di una persona, però se l'epistolare è di, eh, appunto di Leopardi eh, ha un interesse ovviamente letterario mostruoso e quindi secondo alcune regole, che sono qua contenute nell'articolo 93 seguenti, è possibile pubblicarlo. Ci sono poi i diritti relativi al ritratto, che sono i diritti cosiddetti anche diritti di immagine, vengono chiamati diritti di immagine, cioè i diritti di soggetti che prestano la loro immagine, cioè che ehm, si fanno ritrarre. e Ci sono ancora, nel senso che sono i fotomodelli, le fotomodelle, i testimonial della, della pubblicità. Io vado in metropolitana e vedo questa mega fotografia con... Eh, Cristiano Ronaldo che fa vedere la, scarpa, la nuova scarpa della Nike, no? o, o che ne so, e, e, e ovviamente il diritto d'autore in quella foto non è di Cristiano Ronaldo, il diritto d'autore è del fotografo che ha scattato la foto. Quindi il copyright il diritto d'autore in senso proprio è dell'autore della fotografia, che probabilmente nessuno sa chi è, perché è un fotografo magari anche bravo, professionista, ma che non ha, cioè che è stato pagato, ma che non mette il suo nome in senso proprio sulla, sulla foto. A metterci il nome è colui che mette la faccia, in realtà, cioè Cristiano Ronaldo, che viene pagato ovviamente 100 volte quello che è stato pagato o 50 volte quello che è stato pagato il fotografo che ha scattato la foto. Perché? Perché lì c'è un diritto che è una cosa a sé, che è il diritto eh, di immagine, il diritto di ritratto, che eh, appunto entra in gioco in alcune situazioni. Poi ci sono i diritti relativi ai progetti di lavoro e di ingegneria, che non credo che in questa sede interessino. Come vedete, quindi. <ride> Il nostro diritto d'autore è molto ingombrante, molto più ingombrante di quello che voi potevate immaginare. Cioè già il fatto che abbiamo una dualità tra diritto di tipo personale e diritto patrimoniale aggiunge non, poca, non pochi problemi, non poche criticità dal punto di vista giuridico, soprattutto questa cosa che sono inalienabili e inestinguibili i diritti morali. Poi ci torniamo. Ma... Eh, la, il fatto che esistano non solo i diritti degli autori ma di tutta una serie di soggetti che io mi devo ricordare di tenere presenti. No? Faccio un classico esempio, eh, carico un video magari anche molto banale cioè il video della cresima di mio nipote che ho fatto io col cellulare anche brutto mosso però lo voglio mettere su youtube per farlo vedere a tutti i parenti e, ehm, ovviamente avendo acquisito tutte le autorizzazioni da, varie, da parte dei, dei genitori dei bambini ripresi, via dicendo ma quello è un altro piano, è quello del piano del punto del diritto d'immagine e della privacy, però ci carico questo video e ci metto sotto un brano musicale, perché dico mi sembra un po', un po' tristino fare vedere la scena lì della comunione o della cresima senza un brano musicale in sottofondo e allora ci metto sotto dico vabbè, onde evitare di avere problemi di diritto d'autore, ci metto che ne so, eh, ci metto Mozart, ok? O Beethoven: Dico, Vabbè, Mozart Beethoven, sono morti ampiamente a più di 70 anni. Chi potrà mai rompermi le scatole sul diritto d'autore? Carico il video e YouTube mi dice: Attenzione, il video che stai caricando, ha, ha, ha fatto accendere una lucina nel nostro, nel nostro software. Ci fa, ci fa notare che c'è un problema di copyright. Perché la traccia musicale è tutelata. E voi direte: ma come? E eh, come? <ride> adesso l'avete capito come, perché ci sono i diritti connessi, cioè, anche se è Mozart, Mozart qualcuno l'avrà suonato e qualcuno l'avrà registrato, quindi in quel brano musicale di Mozart, che io utilizzo come sottofondo, sicuramente non c'è un copyright di, di, di, di Mozart e dei suoi eredi, ma sicuramente c'è un diritto connesso del produttore, quello c'è sempre sui dischi, eh, a meno che io sia andato a prendere una registrazione degli anni 60, 50 forse, in cui sono scaduti anche i diritti del produttore, e poi ci sono i diritti degli artisti, interpreti ed esecutori, cioè del direttore d'orchestra, dei violinisti, cioè di, di, di quelli che almeno hanno le parti principali all'interno dell'orchestra, dei cantanti, no? non so, se c'è Pavarotti che canta, no? o la Callas, eh, ci sono i diritti anche di questi qua, ok? E quindi, come vedete, il diritto d'autore è molto, il copyright inteso in senso più ampio, è molto più ingombrante di quello che, che si può immaginare in un, da un punto di vista, diciamo, ingenuo. Che, ripeto, a seconda di, di, di, di dove siamo, di qual è il lato da cui lo guardiamo, può essere un vantaggio o uno svantaggio. In ottica utilizzatori è sicuramente uno svantaggio, perché dobbiamo tenere in considerazione tutta una serie di soggetti che magari fino a quel momento non avevamo nemmeno immaginato. Se siamo creatori di contenuti magari è, insomma, è utile no? avere... Cioè, adesso avete scoperto che se vi fate ritrarre in una foto avete il diritto di chiedere un compenso per quel ritratto, se curate un'edizione critica avete un diritto che è apposito per le edizioni critiche e via dicendo. Quindi a seconda di come la si guardi, il rovescio della medaglia può essere a favore o a sfavore nostro. E arriviamo alla... Ecco, questo è normalmente dove io pongo questa slide, che nel corso di oggi l'abbiamo visto all'inizio. Eh, però qui ecco, normalmente la metto qua perché è la, la, la giusta, come dire, eh, il giusto compimento. Abbiamo visto quanto è ingombrante il diritto d'autore, abbiamo visto quanto cioè come scatta la tutela, cioè con una sorta di automatismo, con la semplice creazione dell'opera, e capiamo perché allora... Dobbiamo considerare il copyright come un closed by default, cioè come un tutto è tutelato, cioè come regola generale tutto è tutelato tranne ciò che sono sicuro essere fuori dalla tutela, che è esattamente il contrario di quello che molti pensano, no? cioè ah vabbè se non c'è scritto nulla e se è su internet allora lo posso utilizzare, cioè ci sono sicuro che anche qualcuno di voi è caduto in questo equivoco e sto parlando di una platea no, di gente che ha una... come dire.. Solo per, solo per il percorso di studio che state seguendo, una sensibilità molto più alta della media. Pensate all'utente medio dei social, all'utente no? medio che si affaccia su Instagram, Facebook, che scarica le foto. Pensate quanto può non essere consapevole di queste dinamiche. No? Invece il Copyright ahimè, che ci piaccia o meno, è un close by default, quindi scatta c'è cioè sempre, ce l'abbiamo in mezzo a, a, ai piedi più o meno sempre. Salvo poi adesso vedere quando si leva di torno, cioè si leva di torno in un modo radicale e definitivo quando l'opera cade in pubblico dominio, oppure diciamo che non si leva pro proprio di torno, ma si mette in secondo piano, possiamo dire, si mette in secondo piano rispetto ad altri diritti che sono considerati più importanti, più urgenti, ok? E diciamo che l'ordinamento giuridico ha ritenuto più importanti da tutelare. E quindi vediamo che nel, nel caso del, del, del, delle, delle eccezioni di libero utilizzo e libero utilizzazione eh, ci sono una serie di articoli, proprio una legge sul diritto d'autore che sono quegli articoli 65 seguenti, che stabiliscono quando un'opera può essere utilizzata e quindi mette in secondo piano il, il diritto d'autore. Um,